due serpenti vedi si sì. tu schiacci brava hai indovinato 4 4 sì. uccelli ok e lo so l'otto metti con 8 con 8 perché hai sbagliato ok oggi è venerdì eh? sì, sì. e mangiamola dove è Anastasia che si è addormentata prima sul divano Poi andiamo a vedere se si sveglia Ma mm. mi è venuta una gran sete Quindi mm. per favore Non è che andresti in distesa a prendermi da bere mm. Va bene Perché ti devo proprio prendere io da bere? Poi eh vabbè per un favore che ti chiedo Voi mi chiedete favori dalla mattina alla sera Non mi lamento quasi Ma non mai. è vero Sar Mangiando i nostri biscotti in dispersa Ma sei forte ah, Avete visto? Ragazzi una sorpresa C'è Teresina con noi Un mega super kinder maxi Ciao facciamo una cosa Vane fai i saluti con Teresa stasera Ma Anastasia? Eh Anastasia stava dormendo sul divano Andiamo a chiamare Anastasia? Benvenuti nel canale di Vanessa e Anastasia che adesso è qua con me Amore che ti sei svegliata da poco, poco, poco Allora, stasera mangiamo la pizza Pizza. Eh, Tere, sei contenta? Sì Facciamo una cosa Andiamo giù a vedere come sta la cricetina un attimo Va bene Eh, dai Andiamo a vedere come sta la cricetina In attesa che arrivano le nostre pizze Ci vediamo Pizzine Giù con la cricetina Come si chiama la nostra cricetina? Scrivetecelo nei commenti Vediamo se ve lo ricordate Ciao Beh, beh, sono contente perché era da un po' che Teresa non veniva a casa nostra, vero? Oh, stavo cadendo. Poi nel prossimo video vi svegliamo qual è lo sport che fanno Teresa e Vanessa insieme. Adesso <ride> silenzio. Ecco la nostra cricetina, fagliela vedere. Indovinate dove sarà il criceto? Sopra, sotto, giù. Ecco la nostra cricetina. avevate indovinato davvero. Ma ciao, ma saluta tutti. Saluta! Vabbè, oh no è caduta l'acqua. Eccola qui, ma ciao, ma quanto sei bella te, e dove vai? Dove vuoi andare? Eh? Dove vai, dove vai Amolino, dove vai? A Amolino, oh, ciao, ciao, e non devi mangiarla, ciao. Eccolo momento di svago prima della pizza. Cosa state facendo? Gli slime? Dai, poi mi fate vedere il risultato, vediamo chi sarà il migliore. No, allora, prima fai vedere i disegni così no, Io poi. ho lui, Sofì e la scritta col cuore lui e Sofì. Io ah. invece ho. Vanessa, io Anastasia invece... ha lui con dentro le patatine e Ray. Io invece ho chi, no, e Ray Ray. e il signore F. No. E... Dovevamo pescare i colori, io ho scelto questi due, Anastasia ha scelto questo e l'azzurro e Vanessa ha scelto la... il blu e l'arancione Va bene, aiuti, che vinca il migliore Mi Bimbe sono arrivate le pizze, ognuno prende Anastasia. la sua Ciao Anastasia Ben arrivata questa è di Anastasia, hai visto che mi avevi detto che non la volevi e invece io l'ho presa lo stesso. Teresina, l'hai trovata la tua? Dianessa e Teresa con le olive, mmm che buona! Allora... Questa è quella della mamma? La mia, apri. Salame piccante, gorgonzola, buonissima. Allora, bimbe, buon appetito. Com'è la pizza? Mm. Eh? Buona. hai iniziato già a mangiarla è buona? vuoi che te la taglio a metà? ancora io non ho manco assaggiato un pezzo con le olive? con le olive perché la cosa certo. qua è senza olive. tieni te Adesso vi do anche da bere, ma mi eh? trattano così gli ospiti? Ma si può trattare così gli ospiti? veramente non, non ho parole. Vuoi che te la taglio io? Brava! Vane no. è buona? E ci vediamo dopo che facciamo. Avevate tanta fame. Ci vediamo dopo che facciamo lo slime. slime. Speriamo di fare in tempo slime perché forte. È ora di bere. come versa? vuoi la cannuccia? yes! E hai la visto canuccia. che belle? le ho comprate oggi questo colore e mettiamo dentro e ma ecco. di me è di vetro? no di vetro no però sono di metallo non sono di plastica quindi si possono lavare e riutilizzare vero Vane? sì hanno lo scovolino per poterle lavare dentro cosa bevi la mia signorina? Guardate, lei è sempre guardate. acqua brava amore mica come me che bevo uno spritz e le bimbe fanta oggi fanta ok ci vediamo dopo okay. abbiamo una ladra di olive stai rubando tutte le olive della pizza di teresa eh ormai mangiate solo quelle di questa pizza sono così buone queste olive mica. basta non mangiare più adesso finiamo di mangiare la pizza e passiamo e Stai mangiando? Mm. Adesso facciamo una challenge e mi fate vedere come ballano le femmine contro i maschi. Inizia Vanessa! concezione dei maschi orribile Anastasia come ballano le femmine vai amore mm, okay. lei è timida si vergogna amore <ride> e offri una patatina a Teresa e offri la Teresina dove vai Tere una patatina perché scappi Fate lo slide. Io, io posso mettere il cabbonato. Il cambio. Ok, ma se così va? Aspetta. Aspet Siccome sì, serve. Ma già. Fizia, uh, che si ho densa. che figata Metti il liquido per le lentine. Mettiamo un po' di liquidino. Pasticciona. Oh ragazzi, il mio primo slime nella mia vita? Sì, nel 2022 forse Ah sì, perché tu da noi non hai mai fatto uno slime No, perché mia mamma non l'hai fatto Da me l'hai fatto lo slime non Sì, ma mia, mia mamma prima. non fatto Non te lo fa portare, mai. lo so Allora ragazzi, scriveteci nei commenti Se volete che facciamo un pigiama party con Teresa È uscito questo slime? No. Aspetta, aspetta, Ci vuole un po' di liquido? è eh? troppo si è staccato? Sì, mi Ok, sì. vai, lo slime è uscito, adesso aspettiamo che arriva a prenderti la mamma. Stai sì, sì, sì, giocando a nascondiglio. Vedi sì, stacca. Sì. Arriva, arriva, arriva, arriva. Lo Ani! Io da te. Sto andando via? Sì. Mannaggia. La prossima volta dormi qua, va bene? Mm -hmm. <ride> Sei divertita. Ciao allora, ci vediamo lunedì a scuola. Mm -hmm. Ok? Mm -hmm. Ciao amore, buonanotte. Ciao sì, ragazzi, il video finisce qui. Se volete un altro video con Teresa, scrivetelo nei commenti. Anzi, se volete che noi facciamo il video con il pigiama Parti, scrivetelo nei commenti. Ragazzi se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao